Ciao a tutti, sono Leonardo Raso della LR Immobiliare, oggi vi presento un delizioso appartamento di circa 70 m quadri a Roma, Viale Guglielmo Marconi, vicino Piazzale della Radio. L'immobile si trova in una palazzina degli anni 50, dotata di ascensore e con servizio di portineria. In una palazzina di otto piani, l'appartamento è posto al quinto piano ed internamente è composto da un soggiorno all'americana impegno. Una cucina semi abitabile servita da balcone. Un'ampia camera matrimoniale di circa 19 metri quadri e un bagno con doccia che è stato ristrutturato nel 2020. Il resto dell'appartamento è in uno stato di manutenzione tale invece da richiedere una completa ristrutturazione. Il mobile ha un'esposizione ad est con affacci nel verde non affaccia su Viale Guglielmo-Marconi e risulta molto silenzioso. Abbiamo visitato un delizioso appartamento di 70 m quadri circa al quinto piano di una palazzina di 8, dotata di ascensore e servizio di portineria. Le spese di condominio sono di circa 120 euro al mese mentre il riscaldamento è centralizzato con i contabilizzatori di calore la vendita catastale è pari ad euro 723,04 centesimi potete vedere foto e video e planimetria di questo appartamento sul nostro sito www.lrimobiliareroma.it e su tutti i nostri canali social LR Immobiliare, la tua casa in buone mani.